Se facciamo fatica e anche quando entra entra quasi sempre il braccio destro entra sopra il sinistro noi dobbiamo cercare adesso andiamo la mano continental bravo ok allargando bene qua anche voglio allargare bene in maniera che sentire che questo dito deve essere quello che fa passare la punta della racchetta ok e dobbiamo entrare in questo modo con il braccio sinistro che va sopra il destro prova a farne uno o due Vai, fai tutto il movimento, bravo, normale.